Salve a tutti. Eh, con questo webinar sul tema dalla classe al web eh, vogliamo puntualizzare l'importanza di mettere sul web i materiali di classe anche eh, senza una piattaforma ma con una eh, bacheca digitale autocostruita. Eh, in questa impresa eh, mi faccio aiutare dall'eccellentissima maestra Irene che ha realizzato un esempio concreto eh, di questo tipo di didattica in una scuola primaria. Eh, la maestra Irene eh, ha fatto un lavoro eccezionale che adesso vi spiegherà e eh, quello che a me eh, interessa moltissimo sottolineare è che eh, non è un lavoro didattico, eh, come dire, fuori della norma, ma è dentro la norma all'interno del sito di istituto eh, della sua scuola, che è questa qui, e, e che è un lavoro che ormai si protrae per, da anni, e quindi lei ci potrà sicuramente illustrare eh, i contorni e, e i punti di forza, di debolezza e le criticità che ci sono. E come sapete ci saranno altri webinar in questo corso ma ritengo che questo sia molto importante perché se parliamo di innovazione didattica e il digitale lo utilizziamo come grande risorsa non possiamo fare a meno di trovare la maniera di dialogare con i nostri ragazzi non è antitetico all'idea di una piattaforma di istituto ma è un compendio che può produrre dei materiali per essere nella piattaforma quindi adesso do la parola a Maestra Irene, eh, la presento, anzi si presenta da sola sì, sì. e poi eh, toccheremo alcuni temi eh, che abbiamo concordato prima di eh, iniziare circa a metà webinar eh, a creare una simulazione di sito, cioè creeremo un sito su questa piattaforma che è molto semplice da usare. Ecco, quindi per metà tempo eh, sarà dedicato appunto alla descrizione didattica, come farlo, dove arrivare e perché fare, e poi lo faremo insieme. Sarà un po' eh, un dialogo a più voci e speriamo di essere esaustivi. Allora, grazie a Maestra Irene di avermi aiutato e eh, iniziamo eh, dall'Istituto. Ecco, allora, come vedete, ciao a tutti, sono Irene, non sono sono un insegnante di scuola primaria come, come tanti di voi e il mio lavoro con il sito è partito da una domanda cioè come potevo fare per avvicinare il mio modo di fare didattica a quello che è la visione dei bambini di oggi soprattutto perché nelle classi cui abbia, che abbiamo e che ho insomma questi bambini sono sempre immersi in una realtà che è fatta di immagini di, di stimoli vari e quindi volevo riuscire a trovare una modalità che fosse più vicina a loro e in questo modo riuscire anche a, a motivarli e a, ad agganciare il loro interesse e a, a aumentare la loro motivazione. Come diceva Francesco Fosillo, eh, io lavoro nell'istituto complessivo di Bussolengo e all'interno dell'istituto, nella eh, voce sulla scuola primaria, bene in Montresor, eh, trovate eh, appunto il sito di classe Ecco, All'interno di eh, tutti i vari articoli eh, pubblicati di notizie che riguardano la scuola eh, c'è proprio il, il sito eh, delle classi prime C e D. Ecco, eh, eccolo qua. Questo è come si presenta. È molto semplice perché ecco, anche qui la grafica deve essere... Ehm, fruibile e l'attenzione non deve essere sviata da troppe, troppi, insomma, troppi stimoli visivi e ho parlato appunto con l'esperienza che la semplicità è la cosa migliore e subito l'impatto vuol dire molto, riuscire a trovare quello che si cerca senza essere sviati da, troppe, da, troppi, insomma, da troppi input allora, l'impaginazione che vedete che ho scelto, eh, ha questa immagine in alto e, e a sinistra eh, trovate tutte queste belle etichette, questi tastoni, diciamo, che eh, riportano il, il passato, eh, quindi le classi con, che, ho, che ho fatto, insomma, le due classi precedenti, la quarta B e la quinta B. E eh, da quest'anno eh, sto seguendo due classi prime per l'italiano e l'inglese, anche attività di arte e altre di progetti di plesso. Quindi possiamo... Scusa una domanda, siccome sì? noi stiamo facendo questo webinar sì. eh, per dei coordinatori delle attività di sostegno, e quindi non sono solo gli insegnanti di sostegno, sì. sono gli insegnanti di classe, ma tu sei un insegnante di sostegno? No sono no. insegnati di classe sì e allora questa cosa l'hai fatta pensando che potesse interagire ed includere anche i ragazzi certo certo. Anche, sì, sì. il concetto che viene fuori appunto è che non è l'attività di sostegno inclusiva è l'attività di classe inclusiva sì sì perché tutti come si vede qui da questa immagine che ho scelto che nella nostra scuola hanno i grembiuli blu ma tutti fanno parte della classe e tutti trovano spazio nel sito eh, per i loro lavori, dei loro lavori eh, che vengono pubblicati eh, quindi sì, si entra ecco quindi bisogna dare consenso alla privacy e eh, ho scelto appunto questo, poi vi spiegherà Francesco eh, questo template eh, che si chiama Madrid e qui vedete eh, sulla sinistra eh, questi tastoni che corrispondono insomma a una, un diagramma d'albero come Cliccando su questa più, voi vedete che cosa ho pubblicato eh, dalla voce sotto la voce prima C, prima D. Eh, ad esempio, consonanti. Tutto il lavoro di quest'anno eh, eh, diciamo, si è sviluppato mano a mano, eh, seguendo uh, l'ordine in cui apprendevano le consonanti. Quindi, ad esempio, abbiamo iniziato con, eh, con la M, e ogni consonante veniva abbinato a un video, un brano musicale, l'ascolto di appunto questo bambino che suona oppure un video che è stato eh, osservato dai bambini e dopo ne abbiamo parlato assieme è stato un momento per eh, insomma eh, confrontarci capire i loro pensieri riguardo a un piccolo brano ossia un piccolo filmato di animazione eh, che voleva trasmettere appunto a loro dei messaggi lo stesso con, con la r ho scelto dei, un filmato che è stato premiato appunto per i suoi contenuti e come vedete poi ci sono anche eh, insomma brani eh, karaoke perché man mano che si impara a leggere è anche avere uno stimolo per cui mentre si canta eh, si segue eh, si segue la, il brano musicale simpatico una domanda si sì. eh, che è il motivo per cui siamo qui a fare sì. questo webinar dalla classe al web sì. eh, queste attività sono sì. attività solo di sito o sono quello che si fa in classe allora eh, no eh, sono anche quello che si fa in classe perché ad esempio come vedete qui eh, quando abbiamo presentato la lettera B, eh, hanno visto il video di questo artista eh, che parla appunto di questi bestioni nel prato però abbiamo anche realizzato eh, un, un libro, un libro balenoso, perché la, la maestra ha letto in classe la storia dell'arcobalena dell e quindi eh, poi hanno realizzato questo libro... Questo libro mh, eh, fatto appunto con le foto molto semplici, che cosa ho fatto? ho fotografato eh, le pagine dei quaderni dove loro parlavano della storia, di quello che era piaciuto del momento mh, più bello insomma, magari qui riusciamo a vedere riusciamo a vedere uh -huh. ecco le va i vari momenti della storia e, e che cosa è eh, importante uh -huh. Eh, che eh, poi loro ritrovano i loro disegni e quindi hanno una grande soddisfazione perché tutti noi eh, siamo, siamo a noi piace mostrare agli altri quello che è il frutto del nostro e anche lavoro anche i bambini si ferma per una questione anche eh, tecnica no no non uscire oh, ah, okay. allora come si vede eh, c'è eh, il sito ma a fianco eh, siamo in un drive di google cioè non si può fare il sito se non si fa un deposito didattico che contiene i materiali di sito. Allora eh, la scelta è stata quella di utilizzare i drive di Google, 15 giga gratuiti di materiali uh -huh. e eh, moltissime, eh, eh, moltissimi video, io ho visto il collegamento a eh, YouTube, eccolo qua, questo è il collegamento diretto a YouTube Sì che restano là dove sono, quindi il consumo, diciamo, del drive non c'è. Eh, mm. Quindi l'attività la didattica su un sito web non può funzionare se non ha un luogo che è il deposito dei materiali. Alcuni materiali, il sistema, cioè Gimdo, che useremo, li raccoglie, li tiene, altri devono, eh, bisogna imparare anche a gestire un eh, hard drive. Mm -hmm. L'hard drive di Google permette appunto la presentazione. Qua siamo nella modalità presentazione di Google e, e Irene ha usato eh, il sistema di presentazione di Google sì. che è praticamente uguale a un Impress, eh, assomiglia sì. in maniera eh, sfacciata anche a PowerPoint. Chi sa usare un sistema di presentazione lo sa usare tranquillamente. Ecco, basta andare in modifica e si, si dovrebbero vedere eh, i sistemi di modifica. Comunque, torniamo qua. Eh, deposito esterno, lavoro di classe, i ragazzini si ritrovano a casa quello che è stato fatto a scuola, loro possono rivedere, lo possono riflettere di nuovo, lo possono mostrare anche ai loro genitori, i loro compagni, questo valore è un valore che alza la motivazione, o no? Certo, certo anche perché loro sono molto, appunto, molto orgogliosi di mostrare quello, quello che è stato fatto in classe, e soprattutto quello a cui eh, insisto anche con loro, eh, cerco di far passare che eh, quello che è sul quaderno di uno non vale tanto quanto vedere tutto il lavoro insieme, perché quando il lavoro è insieme, il, il valore che, che assume, è, è, è tantissimo. ecco eh, Altri lavori, non so che potrei fargli. Quindi mostrare. è stato un altro argomento sul discorso dell'inclusione. Sì. Il sito sì. è anche un luogo per raccogliere le varie risorse fatte dai ragazzini, cioè c'è certo. chi può fare un disegno, c'è chi può scrivere, chi può fare qualcosa, ma tutti contribuiscono a questo campo d'azione che è il sito. Sì. Quindi tutti possono trovare uno spazio, anche il disabile, facendo un disegno certo. oppure cantando la sua cantarcina certo. ecco. e mostrarla agli altri. Esatto. E adesso, prima, appunto avete visto questa, la presentazione. Eh, la stessa modalità eh, ho scelto anche per un altro lavoro molto bello che era un progetto di plesso. Veniva il teatro a scuola, quindi loro hanno visto questo spettacolo. E, eh, tutte e due le classi poi eh, hanno realizzato i disegni eh, di quello che a loro era piaciuto di più della, ecco, eh, di quello che gli era piaciuto di più della, dell attività. Dell attività. Allora, Lo qua torniamo a un'altra questione tecnica: mm. Google Drive per contenere i materiali, un telefonino per scattare delle foto, sì, esatto. eh, È e preso. il sito. È un po' di competenza per farlo questo mm. è l'humus che serve per creare questa uh, occasione un'altra mm. domanda qui mm. c'è tutta la didattica o qualcosa di quello che viene fatto in classe come fai a scegliere le cose da mettere dentro piuttosto di altre che eh, lì dipende dipende anche da, appunto dal, dai tempi e da quelle che sono le attività che si prestano maggiormente in quel momento dell'attività didattica mm. per mm. esempio loro hanno imparato a scrivere, ormai siamo verso la fine dell'anno, e allora siamo arrivati alla stagione della primavera, ad esempio abbiamo realizzato sempre, uh, questo è, un, è un, un, un libro da sfogliare, ma è molto facile insomma, da realizzare, è un, un pdf caricato su questo programma che si chiama YouBlish e qui, sempre gratuito, ecco non, non, non mi si... Ecco, comunque, insomma, le, le pagine sono, tutte disegni, sono che tutti si disegni sfogliare. che si dovrebbero sfogliare Ma non si sfogliano, che... perché questo eh. qui non abbiamo aggiornato col flash e ah, mi okay. lascia perdere ah, ok, scusate, bene quindi. Torniamo un attimo sulla principale C e D. Quanto impegna tenere aggiornato un sito di classe? Eh, lo fai a casa o lo fai a scuola? No, lo faccio sempre a casa, ovviamente. Però sì, magari lo, ecco, lo aggiorno settimanalmente, ecco, un'oretta alla settimana con Quindi un'oretta la settimana sì, cioè, è, sì. è sufficiente. Sì, e adesso questo lo, questo, il sito di classe è solo uh -huh. una cosa passiva nel senso che viene fatto per mostrarlo uh -huh. o anche attiva come attività didattica quando sei in classe, guardi il sito, guardi il video e ti serve per fare le cose di classe, cioè uh -huh. a casa tutti i maestri e gli insegnanti preparano dei materiali, usano il loro tempo di casa. Eh. Eh, il sito ti funziona anche come preparazione materiale per scuola oppure serve eh. solo per l'esterno, per essere visto fuori? Allora, eh, faccio un passettino indietro rispetto alla domanda che mi hai fatto. Allora, il sito serve per essere principalmente usato in classe, ma non soltanto nell'aula prima C, nell'aula prima D, ma anche nel laboratorio di informatica. Io ci tengo tanto a questo e a questo il sito serve perché nel momento in cui noi andiamo in laboratorio, io ho fatto una, una ricerca e ho fatto una selezione eh, di siti che ritengo validissimi e eh, gli esercizi diciamo, che eh, avrei fatto fino a qualche tempo fa eh, in fotocopia, non li faccio in fotocopia, ma li faccio nel laboratorio di informatica, eh, cerco di scendere con loro almeno una volta alla settimana e, eh, e qui possono esercitarsi: Scusa, laboratorio sì. che ha su di Linux, sì: cioè software libero sì. ci tengo a dirlo. Tutto questo si fa con software libero: non si spende una lira, giusto? Sbagliare. Sì, questi sono eh, dei collegamenti, comunque, sì. eh, che eh, ho selezionato, e eh, quello che appunto eh, ci tengo a dire è che eh, non siamo sempre in classe e quello il momento in cui i bambini possono scendere e vedere i loro lavori, ma anche esercitarsi utilizzando ad esempio altri siti, come dicevo prima, che comunque sono frutto di questo. una ricerca, sì, ma anche di una selezione, e eh, ad esempio noi da poco abbiamo avuto gli invalsi, no? questo ad esempio ve lo faccio, ve lo mostro due secondi, è eh, molto, molto bello perché intanto eh, per la lingua italiana ad esempio, nella classe prima, loro possono ehm, ehm, vedere, inserendo il loro nome, eh, fare l'esercizio in cui ad esempio devono mettere ecco, la parolina, riordinando le sillabine, eccetera, eccetera, e alla fine viene dato, sub viene dato un report dei risultati in tempo reale, quindi loro sono contenti di vedere Fantasma. quanto è giusto e quanto è sbagliato, dove hanno sbagliato, perché viene anche riportato questo ecco e, e quindi anche comunque vedere sfogliare quello che hanno allora fatto. questo si può dire che non è tempo mm. eh, rubato alla vita privata, perché ti serve in classe, l'avresti certo. comunque usato a casa per preparare dei materiali, certo, solo certo. che magari invece di essere schede da fotocopiare, sì. sono sì. materiali che poi potrebbero anche finire in fotocopia, non è detto, però uh -huh. sono materiali d'uso all'interno della classe esatto. che ti conducono alla didattica. Ecco, a casa io ad esempio ho dato questo fine settimana esercitarsi in inglese, allora in inglese selezionato questa questa pagina molto interessante perché sono delle flashcards eh, e abbinati a queste ci sono altri giochi sono lavori di maestre che sono eh, messi a disposizione di altri insegnanti come siamo noi e quindi eh, si possono eh, possono fare queste queste questi esercizi diciamo eh, eh, riportando e, e, avendo un, un percorso di esercizio dal flashcard in cui vedono l'immagine quindi il sito è un modo per utilizzare le risorse del web anche, anche cioè certo. le risorse del web indirizzare i ragazzini verso cose sì. eh, virtuose diciamo certo. e eh, ci anche a dirlo uh -huh. che questo tipo di sito fatto con Gindo si uniforma anche su tablet e smartphone quindi, sì. chi fa sito di classe con questo strumento, poi lo, se il bambino è in pizzeria col genitore, si può riguardare il video sì, del coccodrillo. Sì. È una cosa che direi sì. abbastanza importante piuttosto di vedere i bambini correre con sì. le dita sì. sul, sul Infatti, l'elenco la... che avete visto prima di tutte le attività fatte con le, le consonanti oppure adesso con i suoni duri e dolci è abbinato anche alle canzoni, e voi sapete che le canzoni sono un veicolo eccezionale. L'ultima cosa che ad esempio ho provato a fare con loro, eh, da un video eh, mostrato di in 4 minuti, ecco, loro adesso in, hanno imparato a scrivere, hanno scritto le loro frasette sul quaderno, però la loro frase adesso è nel sito. Adesso per la prima volta, questa settimana, loro hanno potuto scrivere fisicamente, immediatamente, dentro nel sito come allora vedete qui sotto al video del bambino eh, del che si intitola questo l'altro paio lo abbiamo visto insieme ne abbiamo parlato loro hanno scritto delle frasi a commento e in laboratorio ecco qui questi sono eh, queste commenti. sono le loro frasi frasi scritte sul quaderno siamo scesi in laboratorio e loro adesso le possono leggere e quindi tutti possono leggere la frase dei compagni pubblicata eh, direttamente nel sito. Ecco, questa è un'altra un diciamo, risorsa molto, molto bella eh, di, eh, di Gimdo, cioè il creare, una, si chiama blog, eh, una paginetta e la cosa bella è che diventa eh, appunto uno strumento diretto di partecipazione all'interno del, eh, del sito. Volevo far notare una cosa che hai fatto qua, area riservata, perché sì. eh, una delle critiche che ho sentito anche la settimana scorsa, eh, sono mm. stato a fare un corso a Roma, è mm. che i, i colleghi hanno paura e preoccupati di ciò che succede con le foto, le immagini e quant'altro. Sì. Allora tu e anche nel mio sito l'ho sì. risolto con l'area riservata, cioè in sì. area riservata... Eh, sì, con un, attraverso una password le famiglie possono accedere e vedere le loro foto le loro cose sì. questo sito in realtà è una vetrina didattica non sì. mostra i ragazzini non no dice infatti non ci, di sono foto, non ci sono foto e eh, si è risolta la questione mettendo in area riservata tutto ciò che ha a che vedere direttamente con nome non nome e cognome ma perlomeno i volti e le attività mm. personali Mm -hmm, eh, mm -hmm. questo è un sito gratuito, quindi l'area riservata ne ha una, con 60 euro ci sono mille aree riservate volendo. Ok, è più, eh, più, sì, sì, è più facile, però c'è da dire che dalla pagina area riservata posso fare le sottopagine area riservata di italiano, di matematica, di storia e geografia. Se sì. io voglio mettere il tema del bambino... Pierino, sì. posso fare la pagina sì. di Latinese? Oppure, oppure eh, mi ricollego a questo, anche io ho avuto questo problema invece di pubblicare senza eh, ponendo mh, la, la riservatezza dei volti, ad esempio, dei, dei ragazzini. E un lavoro che è stato fatto eh, e che mi, mi interessava che potesse essere visto appunto senza passare dall'area riservata, che cosa ho fatto? Non ho fatto altro che eh, coprire che si può fare con un programma che è software libero. Lo trovate su San Corè. Eh, ho preso le, le immagini e le ho coperte con, eh, con eh, i disegni delle stelline, per esempio, sui volti dei bambini. Ecco questo. Questo lavoro qua perché appunto mi sono posta questo, questo problema ecco anche qui non c'è comunque i volti sono stati coperti grazie all'uso di questo software lo, era in pdf e l'ho modificato su San Corè mettendo mettendo le stelline sui volti esatto, ecco. ancora come Sì. Eh, sì. Eh, eh. Come sì, cioè, una risorsa, il laboratorio il sì, l'avevo trasformato in una presentazione in PDF. Sancorè carica i PDF come è sapete, sapete che, è e dopo sovrapposto delle, delle immagini di stelline, quindi no. ho, ho risolto in questo, in questo modo. Beh, in allora, qua tocchiamo anche un'altra questione: che chi fa un sito minimamente si allarga all'uso di altri software, certo. chi saper usare le piattaforme, saper usare un telefonino. E sì. Adesso, prima di finire la descrizione dei siti didattici. Eh, vorrei fare alcune domande a lei irene faccio sì. anche io il sito della mia classe però sì. come dire mh, lei lo fa da, da vari anni in una primaria io faccio in una secondaria sì. poi farò vedere anche un po il mio però prima vorrei chiederti eh, sì. come viene vissuto dai bambini questa cosa il sito di classe cioè loro lo vivono come una normale attività come una cosa sì. stravagante stranea come Ecco, eh, sì, per, eh, per la, cominciare l'attività del mattino ormai il sito diciamo, è, è diventata la procedura normale, come dire, l'accoglienza del mattino parte sempre dalla cioè, routine sito, di accoglienza. La routine di accoglienza, esatto. La routine di accoglienza parte nella una delle due classi: ho la LIM, nell'altra invece ho un computer attaccato a internet con un proiettore. E la routine del mattino inizia ad esempio da una canzoncina, dalla canzoncina che c'è sul sito o dal fatto che ad esempio abbiamo, vogliamo rispolverare le regolette per stare bene insieme, allora lo facciamo molto spesso. Le regole per stare bene insieme non sono appese al muro ma ehm, vengono interiorizzate anche attraverso la ripetizione perché vi sono detta come funziona la pubblicità perché noi ricordiamo tutte le cose della pubblicità pensiero e linguaggio perché eh sì, è un continuo anche ripetere è il titolo di un testo di Vigosco ecco, comunque no, no, no. abbiamo eh, avuto per accogliere i bambini dell'infanzia ho pubblicato questa, questa, questa canzoncina che abbiamo ripetuto insieme attraverso la quale si eh, sono, veicola dei messaggi molto simpatici eh, in inglese rispolveriamo le regole di come si sta bene insieme lo stesso qui la margherita eh, delle parole di cortesia di gentilezza ecco queste cose sono state fatte tempo fa ma come dicevo prima fanno parte della routine quotidiana quindi della del can, canzoncina che ci dice come si sta insieme ecco è una, eh, così, una pratica costante cioè loro il sito per loro fa parte della normale vita di classe cioè fa parte della didattica quotidiana È ecco. il mio canovaccio il loro can è il nostro canovaccio, il quaderno di tutti quindi alla fine è diventato eh, come dire il centro sì, sì. di gravità permanente sì, è, è nostra piattaforma perché lì dentro convergono e poi escono tante, eh, tante attività, tante, attività. E tante emozioni. A sì. proposito di quello che ha detto adesso Irene, vorrei riportare una delle relazioni del convegno che si è appena tenuto del CNIS a Monza, a Monza eh, dove eh, siamo stati intrattenuti sulla terapia eh, del sorriso, come è importante eh, agire a scuola con un sorriso, con una routine e come apre eh, credito nella mente dei bambini piuttosto che con eh, la serietà l'interrogazione che non sono imputati sti bambini in realtà sono lì per imparare sì. e, e quanto è importante forse avete capito perché la Irene ho chiesto di far parte di questo webinar perché è veramente speciale e, e i genitori come vivono il sito cioè che risposte ha avuto adesso ci sono vari anni di azione quindi. Eh, sì. Cioè, hai la prima, eh, la quarta? Quindi... Sì, eh, bisogna tornare qui allora, per tornare in quello, diciamo, qua. Eh, qua dunque tre anni di azione, giusto? Sono tre anni di azione, si. Sì. Aspetta, che stavo vedendo, eh, no, questo è l'OM. Eh, come, come, come lo vivono i genitori? Allora, i genitori eh, l'hanno, diciamo così, anche per loro piano piano è diventato parte della, della loro normale visione de, di, queste, di questa classe, di queste attività. Anzi, eh, è bello il fatto che comunque mi chiedono eh, se hanno dei problemi anche attraverso la rappresentante di classe, si interessano mi danno conferma del fatto che hanno visionato e ad esempio eh, ho, cogliendo un suggerimento di, di francesco avevo eh, qualche tempo dopo qualche mese dopo averlo avviato avevo messo qui in basso in basso in basso un contatore delle visite si vede adesso non si riesce ad andare fino in fondo comunque non importa sì, c'è cioè, un contatore delle visite da quando è stato attivato eh, e quindi mh, è Interessante perché ecco eccoci qua: quindi, da quando è stato avviato abbiamo superato le 15.000 visite e eh, questo insomma, è il, il report 8.400 di quest'anno. Ecco quindi, vuol dire che eh, il sito comunque è usato, è visionato, è, è visto, bene. Insomma, c'è anche la possibilità di avere una verifica: insomma. una verifica su questa. Sì. E adesso ci resterebbe di affrontare il come si fa a farlo però vorrei far vedere anche uno dei miei eh, siti eh, io il primo sito l'ho fatto nel 2006 e già allora mi sono accorto è un altro tipo di navigazione eh, no qua questo l'importanza e la forza del dialogo digitale e, Qua invece siamo alle medie questa è una seconda e questa è una terza eh, quello che mi interessa mostrare so per esempio molto questa, della terza b è che il sito può raccogliere anche delle video lezioni eh, oltre che l'attività qui non c'era problema della privacy perché abbiamo tutti quanti i genitori avevano tutti quanti firmato l'accettazione la, all'uso delle immagini e per esempio voglio farvi vedere questo una video lezione eh, una lavagna di gesso che diventa interattiva. Come vedete, il nostro amico eh, Riccardo fa un'espressione algebrica e l'abbiamo semplicemente filmata e montata sul sito. Sì, questa, anche io ho utilizzato la questa la lavagna anche, anche per l'inclusione. Cioè è diventata interattiva. Cosa è successo? Che possibile. a casa hanno potuto rivedersi con calma, con calma, con calma. Il problema dell'algebra. E alla fine ha dato ottimi risultati le mie video lezioni sono sul mio canale youtube ed è incredibile eh, la quantità di persone che transitano a vedere le video lezioni cioè mm -hmm. in questo momento ho 200.000 visite ma non perché sono belle perché sono utili, utili sì, perché sì. sono utili sì, sì. Eh, a proposito di visite eh, sì la gente poi le va a vedere questi sono invece i siti di quest'anno eh, noi abbiamo scelto una navigazione eh, laterale mm, eh, sì. per esempio eh, noi eh, mettiamo proprio la didattica quotidiana eh, online con le video lezioni da studiare a casa da trovare le domande quindi l'opportunità per chi studia sul libro e per chi studia eh, non sul libro insomma no con un linguaggio sì. divergente un linguaggio che usa le immagini sì. che usa anche eh, i video eh, sul sito mettiamo anche tante video lezioni fatte da noi sotto forma di mappa concettuale e, e qua ci si perde più di più tempo io però sono insegnante di sostegno e intendo con queste attività essere eh, compensativo alle difficoltà della classe cioè io produco mappe che vanno bene per il ragazzo in difficoltà che sì. mi è stato assegnato ma anche per tutta l'altra eh, Combricola perché eh, nelle classi italiane oggi ci sono tranquillamente altri due dislessici, sì, una sì. tunisina, un marocchino, un kosovaro certo. e, e, e aspetta, in questa classe sono 19, insomma. Un, Io dei cinesi eh, in classe. Eh, certo. Quindi, per esempio, la didattica si può portare eh, anche così: sì. cioè la stessa, le stesse cose che facciamo noi. Eh, e devo dire la verità, non è che mi occupa tanto tempo perché eh, basta. Sì, allora il fatto di pubblicare una notizia con la foto e il link, diciamo, è una cosa veloce. Più complessa è la gestione delle foto quando si vuole, per esempio, caricare della documentazione fotografica. Ho visto come, insomma, vi porto la mia esperienza dopo tre anni che ci lavoro, è molto più semplice e più veloce se avete un, uno smartphone sempre con voi fotografare, fotografare eh, ci, si può scaricare anche sul telefono si può scaricare molto semplicemente eh, l'app di google quindi avere le, le presentazioni in cui si incamerano direttamente le fotografie quindi basta dopo una volta che si, si è arrivati a casa mh, rielaborare le, molto facilmente la presentazione e abbinare il link quindi, mh, anche questo consente di velocizzare i tempi, ecco, perché come la cosa diciamo, che ho trovato più, eh, più lunga è proprio la gestione delle foto. E invece la, la, quello che ho trovato più um, utile e eh, immediatamente spendibile è proprio questo che dicevo prima, cioè il fatto che poi tutta la classe, i bambini si sentano protagonisti nel momento in cui possono utilizzare il sito come una stradina da percorrere dove loro attraverso questi semplici passaggi da maestra Irene, poi la classe prima CD, le consonanti, gli esercizi, vanno a trovare quello che è l'argomento del giorno e quello che è l'esercizio da, da fare e che possono, alcuni mi dicono eh, l'abbiamo fatto anche a casa, sai ma adesso l'abbiamo ripetuto oppure mi dicevano ad un certo punto è stato molto divertente perché mi hanno detto ah lo so io che cosa che letterina facciamo oggi perché sono andata sul sito sabato e ho visto che tu l'avevi caricata Bene. e quindi avevano l'anticipazione per gli altri che non erano andati Insomma, a vedere. Insomma fanno squadra attraverso il sito <ride> sì. adesso volevo far vedere un'altra risorsa che eh, non affrontiamo, ma è interessante. Questo è il sito della nostra classe. Rispondi a questo quiz. Come vedete, questo quiz non è altro che un modulo di Google sulla decolonizzazione. Eh, chi sa, scrivi il nome stampatello. Loro devono guardare il video e rispondere alle domande. Ogni domanda giusta o prendono un punto. Alla fine, io non lo faccio, ma alla fine, quando inviano il. Eh, risposta l'insegnante cioè praticamente è un'interrogazione l'insegnante sa già qual è eh, il eh, risultato e il punteggio che ha preso la cosa interessante di questo di questo modulo di google è che il video l'abbiamo messo noi l'abbiamo scelto noi ma le domande le hanno scelte i ragazzi per cui loro si sono fermati a guardare il video si sono scelti le domande e si sono scelti anche le risposte alla fine questo l'ha fatto ognuno, poi noi abbiamo scelto le domande da fare. Questo, alla fine le sapevano tutti, tutte, perché hanno disaggregato ciò che dovevano studiare e hanno riaggregato sul modulo. Questo non è altro che un modulo di Google. Eh, sì. Non so, si può, eh, faccio vedere, quando uno sbaglia, le metto a caso, eh, quando uno sbaglia si possono dire anche eh, con delle risposte guarda che eh, dovresti guardare qua, dovresti guardare là, eh, ma il bello è sia farlo, ecco, chi sei, eh, scriviamo, noi abbiamo detto che dobbiamo scrivere prima il nome del cognome, perché ha bisogno di due parole, ah, Pippo, okay. eh, Pippo. <ride> okay. eh, e poi il modulo di Google ci dà eh, sia la risposta eh, che la tabulazione delle risposte, ecco qua ci dovrebbe dire, eh, benissimo hai finito, visualizza il tuo punteggio, guardate, Ecco, ha preso 4 punti su 10 e, e andando giù, vede quelle giuste e quelle sbagliate. E dove sono quelle sbagliate? Io avrei potuto dire, eh, guarda qual è la risposta giusta. Guarda qual è la risposta sbagliata, secondo me, è una cosa eccezionale perché così possono fare molte, molte, molte cose. Sì. Adesso dopo questa, ringrazio la Irene di questa sì. sua spiegazione, e sì. insieme a lei adesso spiegheremo come si fa il sito con Gindo. Cancello i miei siti e i nostri siti perché e andiamo. a rimanere qua. Sì, sì, beh, eh, lo facciamo assieme. Allora, adesso eh, questa è la piattaforma che abbiamo utilizzato. Sì. Eh, è una piattaforma gratuita eh, per quelle funzioni che ci servono, ne ha avuto bisogno. Mm, a, fantastico, eh, c'è tutta. Eh, possiamo... Non c'è la pubblicità che scorre da non nessuna parte. Non c'è pubblicità, non c'è tracciamento e eh. Eh, possiamo fare un'area un riservata. Possiamo fare un blog, possiamo caricare immagini, eh, link esterni sì. e se uno ha un dropbox lo può eh, sincronizzare. Sì. Oppure come noi, io preferisco Google, Google eh, Chrome, no scusate, eh, la piattaforma di Google, perché sì. la piattaforma di Google eh, permette un transito su se stessa anche di centinaia di clic giornalieri. Mentre dropbox spesso te la blocca e ti blocca il sito a questo punto. Sì perché mentre si fa il sito c'è bisogno di una piattaforma. Allora, per fare un sito, aiutami, Irene, sì. Crea creiamo, creiamo il tuo sito. Ah. picchia, stiamo finendo la batteria del portatile. Allora, ah. Sì. bene, a questo punto, vai avanti tu, Irene, o vado avanti <ride> No, no, vai, vai. Allora, non c'è altro da fare, eh, inizia con il template che preferisci. Sì. Bene. Eh, per fare un sito bisogna eh, io potrei dire eh, registrati così ne facciamo uno nuovo eh. devi dare il tuo indirizzo mail eh. mm. allora io potrei dare questo mm. che conosco la password mentre quell'altro non me la ricordo eh, eh, la password eh, di questo anzi no e mi prendo questa uh -huh. poi mi arriva la mail no è meglio prendo quest'altro allora la password non è la password della mail qua si mette la password per entrare nel sito sì. lo chiameremo la chiamo prova prova ovvero è la deve dichiarare di non essere una macchinetta uh -huh. perché sennò ecco praticamente quando entrerò per favore inserisci ah, eh, eh, eh, eh, insieme è valido il valido allora mettiamo questo va. ecco eh, è la password che ci serve per entrare nel sito a fare i cambiamenti abbiamo messo prova prova uh -huh. bene allora inizio inizio subito Ah, no. ho messo il nome del sito. Ho messo mica fusillo francesco.it. Aspetta, fusillo.francesco è una mail di mettere. Eccola là, okay. ok. Ci siamo. sì Bene, eh, noi dobbiamo chiamarlo nome del sito.gmito.co. Nome del sito lo chiameremo Prova Prova Prova Prova vediamo se la disponibilità, di no, hai eh, qualcuno è stato più veloce te, più veloce te. prova sito prova. didattico, mm. prova sito didattico, esiste disponibilità? Bene, allora, prova sito didattico, prova sito didattico.gym.com Punto com. com come passo a prova? Bene, sì. ragazzi, incredibile. Ma abbiamo già fatto il nostro sito. Eccolo qua. Mm -mm -mm. Adesso non facciamo altro che scegliere il template. Allora, c'è cioè praticamente questo che vedete quando mi sposto col mouse e, vai, e vado sopra gli oggetti. Questi oggetti diventano attivi perché ho la disponibilità eh, di eh, modifica totale ah. eh, adesso io eh, vado a modificare il template vedete in questa barra di sinistra ho tutta una serie di controlli questa è la tulba eh, naturalmente questo è lo scorrimento e questo è il sito come si presenta adesso uh -huh. no. io però questa qui non la scelgo ne scelgo un altro più semplice intanto per cominciare Simplice. quindi aspetta, faccio più piano perché sennò Design sì, che il significa design, il mio l'aspetto. Dico time, template e qui mi vengono messi a disposizione vari template. Ora, qui in alto si vede il template, qui lo stile e qui lo sfondo. Questo è se lo voglio per PC, se lo voglio per eh, smartphone oppure per tablet. Io adesso, per questa prova e per questa spiegazione, sceglierò Havana. Scelgo la Havana perché è, non solo perché è il mio, ma perché è più facile da capire, perché eh, siamo abituati a vedere i siti con la navigazione a sinistra e il contenuto a destra. Havana, eccolo qua, un'immagine qui, una navigazione qui, un contenuto di testo qui. Mm. E io è gli buono. dico salva mm -hmm. e viva salvato. Quindi eh, penso Espetto che si sia già capito che ho scelto Jimdo per la semplicità di realizzazione in quanto eh, l'utente non deve scrivere una riga di codice, deve semplicemente andare sopra col mouse a ciò che deve fare e questo oggetto diventerà attivo e io potrò eh, come si dice, eh, metterci le mani adesso template l'ho scelto chiudo questo ambiente e comincio a metterci le mani no, vedete qui è eh, l'immagine che, che, che sta nel sito di inizio eh, questo salva eh, questo qui è il titolo del sito se voglio ammetterlo se non lo voglio mettere, non lo metto eh, eh, ricordatevi che quando uno scrive il titolo questo occupa questo spazio qua è già stabilito cioè template sono come si può dire delle scatoline dei box sì, sì, sì. ben già eh, combinati che non si possono eh, modificare posso solo modificare il contenuto che ci va dentro Certo, certo. chiaro sì, sì, sì, sì. boh ecco qua se scrivo sito didattico ti aiuto? Sì, si, sì. didattico. didattico bene, ecco questo è il titolo del sito e ce l'ho messo uh -huh. questa è la navigazione e se voglio vedete appena vado sopra posso aggiungere un contenuto io clicco e vedo il tipo di contenuti che posso aggiungere un titolo, un testo, una foto un testo, una foto, un intervallo una linea di separazione, una galleria di foto e quant'altro sì. metto una linea di separazione perché si veda la differenza fra ciò che sta nel titolo e ciò che è il contenuto mm. ecco adesso cerco di andare giù Quindi... ma faccio fatica a vedere la, eh, la barra laterale. La laterale allora su consiglio delle irene, mettiamo una foto nel template eh, dell'intestazione dell'immagine mm. così vedete anche come si fa andando sopra l'oggetto che si vuole modificare in questo caso l'immagine di intestazione clicco e si va in navigazione nella ricerca di foto allora io posso andare in immagini prendere questo quello ma siccome sul desktop ho preparato questa stretta e lunga ritagliando il desktop che sta sotto di noi gli dico apri e lui lo, lo combina al suo posto come vedete adesso salva questa è la pagina è la pagina eh, come si presenta inizialmente insomma ecco il benvenuto pagina, come si presenta in questo momento la scusate che ricombino la come si presenta la pagina di del nostro sito che abbiamo appena fatto quindi la pagina avrà questa intestazione allora io consiglio sempre quando si si fa un sito di classe verificare come viene fuori il sito cioè cliccando anteprima tasto destro apri un'altra scheda io vedo sia il sito sia come sarà finito cioè senza eh, possibilità di modificarlo quindi lo vedrò così sito didattico l'intestazione e questa è la navigazione adesso introduciamo altre pagine mm -hmm. ok Spiegalo tu Irene come si inizia a ficcare dentro altre pagine oh, date un'occhiata qua questa roba ecco. non mi serve ecco si sì, posso cestinare quello che Cestino, non mi serve, non mi serve. Cestino. questa conformazione di sito questo template a me piace perché la pubblicità ce l'ho tutta in fondo, non la vede nessuno. Vedete? E sembra proprio un sito quasi. Adesso vado a vedere se me l'ha sistemato. Anteprima, aspetto che si carichi. Date un'occhiata, è sparito tutto quello che c'è. Eh? Uh -uh. Solo Jimdo è che in fondo. È molto discreto Jimdo rispetto ad altri sistemi sì. che eh, abbiamo provato. Per questo ci siamo soffermati su questa proposta. Torniamo all'editor. Esatto. Quindi adesso facciamo finta di scrivere, ne so, quello che ti pare, modifica navigazione, vai avanti eh, tu. Esatto, allora ad esempio eh, qui al posto di servizi, faccio vedere come ho scritto. Abbiamo altri 10 minuti, eh, quindi dobbiamo. Non lo so, eh, italiano. Ecco. italiano, posso scrivere le varie, ecco, eh, scusate, italiano. Allora, la, la pagina, appunto, voglio che si veda, altrimenti si può fare anche in modo che la pagina non sia vista, se deve essere, insomma, una pagina non visibile a tutti. Eh, ne posso aggiungere un altro, italiano, non so, ho scritto italiano, matematica, matematica e, e correggiamoci dai, italiano, italiano, matematica e poi con un più, ecco come si fa ad aggiungere le pagine molto semplicemente si, si col più oppure si creano delle sottopagine. Ecco, Voglio Facciamo che la sottopagina di matematica sia esperimenti. Ecco. Ma non so, oppure non so cosa che facevate prima. aritmetica. aritmetica. aritmetica. o eh, esercizi per casa, insomma quello All che beh. volete. Allora, Poi salva. Adesso andiamo a vedere la pagina, vedete, non c'è aggiorno la pagina e troverò Italiano matematica, clicco e ho le sottopagine mm. matematica aritmetica, c'è anche eh, sì. contattaci, sì. però adesso abbiamo visto come si modifica la navigazione, eh, come si fa la sottopagina. Sì. Adesso vediamo come si mettono i contenuti. Questo lo buttiamo. La facciamo sempre salva perché lo buttiamo via. Sì. allora, no, ah, ha già, già, salvato, già salvato, ok. E questo non c'entra adesso siamo nella pagina home. home importante vedere dove stiamo lavorando buttiamo via tutto si, sì. buttiamo, mm. sì. buttiamo via tutto si, sì. buttiamo via tutto si sì. si, ecco e buttiamo via tutto puliamo tutto e facciamo, no. scegliamo di fare quello che vogliamo noi Che è più... esatto, adesso più abbiamo il aggiungi raggiungi contenuto esatto. e questo è il testo Mm. questa è la foto questo è il un testo una foto sì. facciamo un esempio facciamo testo e foto. qui eh, stiamo mandando questo lavoro ai colleghi di Taranto. quindi nella home potremmo dire testo sì. eh, dividere la pagina fra testo e immagini eh, esempio scrivo, eh, scrivo. Sì. Eh. esempio esempio di introduzione di testa e immagine quindi vedete non c'è da fare niente di codice, testo e immagine corso coordinatori qui ci sono le eh, funzioni di modifica del testo quindi metto al centro metto bold, cambio colore, lo ingrandisco, ingrandisco posso mettere un collegamento Adesso eh, ci devo mettere un'immagine, mettiamo la stessa immagine che ce l'abbiamo lì comoda, oppure non no, si, so, no, prendiamo avvenire... un'immagine che hai nelle cartelle immagini qua con la, la freccina nella cartella immagini avevo una, una, una vediamo, chiesa che mi sembrava. Vediamo, vediamo se è ancora open bordo. immagine tettonica. Mm. Ecco adesso, ad esempio, eh, mettiamo l'immagine, io l'ho preparata. Eh, che non c'entra niente con eh, tutto dunque, desktop tutto eh, oristano eccola qua eh, è una locandina di una dispensa ok questa questa immagine è diventata parte del sito la voglio però eh, mettere eh, aspetta a tutta a sinistra quindi seleziono dal come si chiama eh, dallo schedario foto e gli dico vai a sinistra in modo che ho il testo a destra e l'immagine a sinistra se voglio collegare qualcosa eh, clicco cancella clicco e qui metto eh, dov'è? cancella foto mm. eh, qui è evidenziata come vedete a quattro bottoni dal eh, catenella Posso mettere un link interno al sito o esterno al sito sì. se per esempio questa qui voglio che sia collegata eh, all'esterno siccome io questa qui ce l'ho da qualche parte qui vado a cercarmi il collegamento eh, formazione 16 17 oristano è qua sotto eccolo qui eccolo qui che però non ci ho messo il collegamento beh, beh metti il tuo sito copio collegamento copio link ho copiato mm -hmm. un altro tanto per vedere ecco metto il collegamento incolla come testo ecco adesso questa immagine è collegata crea link mm. e si e può fare eh... anche con le, con le parole se le, le parole si crea il collegamento qualsiasi, qualsiasi cosa. cosa esatto le cose più, più, insomma, più utili più veloci anche a... aggiorno la pagina e vedrete che nella home ho messo un testo, un'immagine collegata, vedete c'è la manina, clicco, parte il collegamento, che non è quello che abbiamo detto, è un altro perché è il primo che ho trovato. Quello che conta è che io attraverso eh, la sovrapposizione del mouse a un oggetto, come vedete, ho la possibilità di aggiungere testo, foto, immagini, galleria. Per esempio se ho una galleria di immagini cliccando qua metto ecco. Mento ecco, per esempio per la scuola trascinano immagini proprio io nei primi mesi ho soltanto fatto gallerie di immagini come potete andare a vedere nel sito, sono tutti disegni che loro hanno fatto sui quaderni e loro io li fotografavo, io ho fatto una galleria non so, della A di Ape con tutte le apine disegnate sui quaderni ho fatto una galleria di quello ecco. si trascinano, cioè, si trascinano lì si, si portano sul, dal telefono si scaricano sul computer oppure non so, li potete mettere in drive a seconda insomma di come vi trovate meglio, ecco, ognuno sceglie la sua strategia. Volevo dire, una cosa da dire è che le foto del telefono sono spesso a 10-12 mega MB, è bene mm. comprimerle per evitare di occupare tutto lo spazio del drive 448. Volevo mostrare come si fa velocemente linea di separazione, quindi i contenuti, basta un po' come dicono i ragazzini, smanettare e fare sì. prove. Sì, sì. Volevo far vedere come si mette un contenuto, ad esempio, eh, foto l'abbiamo visto, è semplicemente trascinare la foto dentro o cercarla ma come si mette un video di youtube per esempio voglio mettere una video lezione metto video e, e qui dice inserisci il link al video se io eh, ad esempio eh, cerco eh, su YouTube, youtube ecco qua ce n'è uno di jazz primo che ho trovato eh, questo è il collegamento non faccio altro che copiare il collegamento e dove siamo, eccolo qui, inserisci il link al video, e metto dentro il collegamento, al centro, salva, ed ecco che il mio sito è arricchito di un video, eccolo qua, clicco e parte. Come vedete si porta dietro YouTube che l'ha generato, YouTube è contento perché così non gli abbiamo rubato i diritti e, e lo posso anche eh, un po' ridimensionare, vedete se voglio tenerlo più piccolo o più grande. Noi le video lezioni le mettiamo dentro così e se voglio eh, far partire il video in un certo punto, pensi che è il video è di un'ora, due ore, così, mm. eh, si può fare in questo modo supponiamo che io voglio far partire il video che ne so di eh, ulisse mm, e la trovo ecco, questo è un'ora e mezza ma non posso fargli vedere un'ora e mezza voglio farlo partire da qua in modo che loro vedano il video che parte da qua vado in questo punto copio il indirizzo in corrispondenza del minuto che mi interessa e una volta copiato eh, posso dentro il sito mettere in colla eccolo qui partirà al 3.458 secondi dalla partenza salva quindi a casa i ragazzini potranno vedere il video partendo dal punto esatto che mi interessa a loro vedano Vedrete che il video non parte dall'inizio, ma parte dal punto che mi interessa. Quindi didatticamente questa operazione ha un suo valore. Abbiamo visto come si introduce il testo, come si introducono le immagini, come si cambia la navigazione. Adesso vediamo um, prima degli ultimi minuti come si eh, mettono le pagine. Eh, le pagine riservate ah, sì. eh, perché eh, credo che sia abbastanza utile. Bisogna andare in impostazioni. In eh, impostazioni eh, privacy e sicurezza, eh, no, questa è la dichiarazione della privacy. Mettere il banner eh, è inizio. importante. Sì, Bisogna. area password. Cliccate area password. Vuoi lasciare la, la, comunque lasciare? Sì. Ecco, qui si genera l'area password. Inserisci una nuova password area password ti dice eh, nome la chiamo così no area password uh -huh. e, e la password la chiamo prova Olè. e dove voglio metterla eh, in una nuova pagina poi dopo però la metterò di primo livello non subordinata salva la tua modifica è salvata bene chiudo il toolbar adesso vedete modifica navigazione eh, dove è finita forse bisogna riaggiornare la pagina forse bisogna riaggiornare la pagina allora questa qui è la nuova pagina che chiameremo area protetta Irene ti ringrazio area protetta <ride> la maestra salva adesso noi abbiamo questa area protetta che ha si porta con sé una eh, pasta allora andiamo in anteprima, aggiorniamo la pagina e vedremo area protetta. Adesso eh, clicco eh, mi chiede la password, la password è prova pro va accesso. No, una volta sola è vuota, la password inserita non è corretta è eh, prova non una, una volta sola, Ah, ok, vedete? Attenzione, maiuscolo. Accessibile, riproviamo di nuovo pro va accesso ok mi chiede se la voglio mantenere e dico aggiornare la passo e questa è la pagina vuota sì. come è, è la pagina vuota per far vedere che siamo nella pagina giusta mettiamo dentro un contenuto eh, qualsiasi eh, aggiungi contenuto eh, ci mettiamo un testo come vedete anche il testo sembra un word eh, la chiamiamo pagina vuota Protetta salva bene adesso io nell'anteprima della pagina eh, dell'area protetta troverò pagina vuota protetta come vedete non c'è niente da imparare di codice semplicemente andando sopra mm. eh, questo sito è immediatamente visibile non costa nulla e, ed è quello che avete visto realizzato in maniera molto più articolata dalle che ringrazio abbiamo finito questo <ride> Webinar che è durato un'ora, spero di essere stato chiaro. Sì, e spero appunto che qualcuno magari mi vi viene a trovare nei contatti, magari potete contattarmi se volete, mandarmi una mail oppure insomma venite a visitarlo. Ecco. Bene, vi ringrazio dell'attenzione, eh, Francesco Fusillo per il webinar del corso. Eh, buona visita.